mostrò come realizzare questo semplicissimo coppispalle ai terri che io ho deciso di chiamare Alta Marea. Questo perché ho utilizzato il filato della Mistrico Filati, linea Alta Marea, che se ricorderete ho già utilizzato per poter creare il Maxi pool. L'altra volta ho utilizzato il colore 16, questa volta ho utilizzato il colore 100, che è uno dei nuovi colori che ci è arrivato e che io trovo spettacolare. Guardate che bellissime sfumature ha ah, del verde, verde marino, è bellissimo. Per poter realizzare questo coprispalle che è una taglia M, perché non è proprio una è molto largo, però l'ho cucito un po' di più sulle maniche per poterli indossare, avere quindi qualcosa di molto morbido addosso, io ho utilizzato quattro gomitoli lavorando con uncine, eh, con i ferri del numero 7. Come sempre in descrizione vi lascio il link al sito incentando con i filati da cui potete acquistare il mio stesso filato anche in altri colori e sapete che ce ne sono tantissimi. Anche se il filato è un filato in lana, il 20% lana Merinos, so vi posso assicurare che questa creazione io la sfrutterò tantissimo in questo periodo perché sappiamo che ho ancora freddo eh, però anche per chi abita in montagna o per chi comunque um ma in zone in cui la sera cala molto l'umidità, questo coprispalle sarà perfetto anche per poi essere sfruttato durante tutta l'estate. Questo perché ho scelto un punto abbastanza forato e comunque, essendo lana e non essendo lungo, lungo, lungo, vi permetterà comunque di far passare aria, ma non tantissimo. Quindi veramente perfetto per essere sfruttato anche in estate, ma soprattutto in questo periodo o comunque a inizio settembre, quando inizierà a fare un po' più freschetto. La lavorazione è semplicissima perché sono 4 giri. Che vanno sempre ripetuti. L'unica cosa, essendo il primo e il terzo ferro molto simili tra di loro, mi raccomando, ogni volta che finito in mano i quattro giri mettete un marcatore in modo da non sbagliare. Se per caso dovete um, abbandonare la lavorazione per fare altro, giustamente e quando riprendete in mano i ferri, potreste sbagliare. Quindi, il mio consiglio è se dovete uh, mettere da parte un attimo la lavorazione perché dovete uh, fare altro, di mettere un marcatore che vi ricordi che avete fatto l'ultimo ulti, giro e quindi dovete rim rifare da capo. Comunque, come potete vedere, la lavorazione è molto bella e permette comunque di mettere in risalto il filato, che io trovo, come vi ho detto, veramente spettacolare. Detto ciò, spero che anche questo um, semplice coprispalle vi piaccia, che desiate realizzarlo e se è così poi mi raccomando, mandatemi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Uncinettandovo Nelza o sul gruppo Facebook La Libertà di e Sveuzae oppure potete taggarmi su Instagram dove vi troverete sia come Elza Faccio che come i Filati e noi come sempre ci, troviamo, ci, ci vediamo poi al prossimo video tutorial per realizzare il nostro coprispalle ve lo faccio vedere perché volevo farvi vedere bene la sfumatura come viene lavorando ai ferri il filato alta marea questa volta io ho optato per il colore numero 100 allora per realizzare il nostro coprispalle io vi dico già che ho montato sui ferri del numero 7 eccolo 60 maglie, la lavorazione che andremo a fare si ottiene su un multiplo di 2 quindi mi raccomando, se voi la volete fare più stretta o più larga dovete andare a tenere presente che dovete allargare o stringere di un multiplo di 2 mettendo 60 maglie a me la ma la il coprispale è venuto largo circa 60-62 cm non mi ricordo benissimo, eh, quindi se volete farla più stretta mettete meno catenelle se volete meno maglie, se la volete fare più larga mettete più catenelle, eh, più maglia. Non sono fissata con queste catenelle, scusatemi più maglie, quindi per una m, taglia M, secondo me 60 maglie comunque vanno bene per una taglia L vi consiglio di andare a mettere 66 maglie se siete una XS perché tenete presente che il mio spalle è più una taglia M che una S quindi se siete una XS o una S lo volete un po' più stretto, andate a montare 54 maglie detto ciò andiamo a lavorare vi ricordo che lavorerò col numero 7 e io ho montato 10 maglie per farvi vedere la lavorazione, sono 4 giri di cui il secondo e il quarto si lavora tutto a rovescio quindi molto molto semplice e andiamo a fare il nostro primo giro per prima cosa realizzo un gettato sul mio ferro destro in questa maniera e adesso vado a lavorare due maglie insieme a diritto un gettato e ricomincio da capo vado a lavorare due maglie insieme a diritto gettato e di nuovo due maglie insieme a diritto gettato e di nuovo due maglie insieme a diritto gettato e andiamo a prendere le ultime due maglie e le lavoriamo a diritto Quindi ricordatevi sempre, il primo giro si inizia con un gettato e si termina con due maglie insieme lavorate a diritto. Secondo giro. Mi giro con la lavorazione e vado a fare tutto a rovescio. Quindi lavoro tutti i miei ferri a rovescio, in questa maniera. E continuo a lavorare così per tutto il mio secondo giro quindi lavoro tutte le maglie anche i gettati a rovescio quindi vedete il secondo giro è veramente molto molto semplice terzo giro giro e questa volta si inizia con le due maglie alte lavorate insieme a diritto quindi prendo due maglie alte e le lavoro insieme a diritto gettato e di nuovo prendo due maglie alte e le lavoro insieme a diritto gettato e lavoro due maglie insieme a diritto ancora gettato e lavoro due maglie insieme a diritto gettato lavoro le ultime due maglie insieme a diritto e vado a fare un gettato per fare il gettato io prendo il filo vedete faccio questo movimento e chiudo se non vi piace potete fare il semplice ca un cappio quindi andiamo a fare in questa maniera girate sempre il filo Prendete il filo lo mettete qui e uh, scusatemi Dicevo prendete il filo lo girate Fate uscire il cappio lo mettete sull'uncinetto e eh, scusate sul ferro e tirate come preferite Ricordatevi sempre solo che il terzo giro si inizia con due maglie insieme a diritto e si termina con un gettato quindi esattamente l'opposto del, eh, della lavorazione del primo, del primo del primo giro una volta terminato anche quindi il nostro terzo giro andiamo a fare il quarto e ultimo giro e che è uguale al secondo andiamo a lavorare tutto a rovescio quindi entro nel gettato e lavora rovescio Vado dove ho la maglia successiva e di nuovo lavoro a rovescio. Gettato e lavoro a rovescio. Ancora maglia, a rovescio. Gettato a rovescio, maglia a rovescio. Gettato al rovescio, maglia a rovescio. Gettato al rovescio, maglia, a rovescio. Quindi questi sono i quattro giri che dovremo andare sempre a ripetere mi raccomando segnatevi sempre meglio segnarvi su un fogliettino che il primo giro dovete iniziare con un gettato e si termina con due maglie insieme a diritto mentre il terzo giro si inizia con due maglie insieme lavorate a diritto e si termina con un gettato vi faccio rivedere un attimo il primo giro in modo tale da rendervi conto quindi noi Andiamo a fare il nostro gettato. Prendiamo due maglie a due maglie, scusatemi, e le lavoriamo insieme a diritto. Gettato e di nuovo due maglie a diritto. Gettato e continuiamo così. Quindi vedete la lavorazione è molto semplice vi devo dare un consiglio quando andrete a lavorare la vostra stola per non sbagliare scoprispalle vedete che bella la lavorazione che viene è forata però è molto anche compatta uh, quando andrete a lavorare mi raccomando eh, segnatevi con un marcatore ogni volta che finite quattro giri in modo tale che se dovete sospendere la lavorazione e ricominciarla dopo diverse ore o anche il giorno dopo vi ricordate che al marcatore avete lavorato l'ultimo giro quindi il quarto e che dovete ricominciare da capo cercate di non fermarvi al secondo giro perché poi va a finire che non ve lo ricordate che vi siete fermati al secondo a meno che non ve lo appuntate da qualche parte quindi io vi consiglio che se dovete terminare la lavorazione di terminarla sempre dopo il quarto e ultimo giro e di mettere il marcatore in modo da ricordarvelo Casomai se non potete farlo perché andate di fretta e avete fatto soltanto due giri o un solo giro, mettete un marcatore e scrivetevi un appunto in modo tale da non sbagliare e non dover sfilare la lavorazione perché sfilare questo tipo di punto è veramente difficile. Detto ciò, quindi io una volta fatto ciò ho lavorato la mia, uh, mai, la mia coprispalle e nel video su, nel, andando avanti con il video saprete anche per quanto ho lavorato e per quanto sono andata a cucire le mie maniche. Ho terminato di lavorare in lunghezza il mio rettangolo e io l'ho fatto lungo 130 centimetri, lavorando sempre con un ferro del numero 7, circa 4 gomitoli. Adesso io dovrò andare a chiudere la mia stola perché, alla fine, la farò una stola a spalle, quindi la chiuderemo in questa maniera. Noi facciamo combaciare i lati più corti, quindi da questa parte e anche da questa parte adesso metterò dei marcatori la proverò in modo tale da decidere se cucire soltanto qui in modo da lasciarla bella ampia o se cucire qualche centimetro in modo da renderlo proprio un coprispalle più che una vera e propria stola devo ancora decidere adesso comunque vi ripeto che io ho lavorato per 130 centimetri vedete la stola, vedete che bel punto e quanto è comunque molto leggera e adesso andrò a decidere quanto cucire e naturalmente vi farò sapere se ho cucito soltanto qui all'angolo o se ho cucito per qualche centimetro naturalmente dall'esterno verso l'interno ho terminato di cucire anche la, le maniche alla fine sono andata a cucire per 25 centimetri sia da questo lato che da quest'altro lato non, non penso che farò un bordino intorno allo scolfo di tutto il mio copri copri eh, spalle eh, magari metterò soltanto il panno sopra e passerò il ferro senza vapore per appiattire il bordo eh, perché fare un, comunque un bordo di maglie basse non mi piace tanto quindi preferisco lasciarlo così come mi piace comunque questo effetto un po di Zirgolato che è venuto fuori dal punto, quindi, diciamo che comunque il nostro nostro coprispalle è eh, terminato.